Ben trovati da Gerardo Paterna nuova puntata dello sgabello, il format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi vi porto, vi porto nel mondo delle reti in franchising e lo facciamo con un ospite di primo piano. In studio con me infatti c'è Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Ciao Dario, ben arrivato. Ciao Gerardo. Come stai? Bene, bene. bene. Grazie per avermi invitato qui piacere. allo schiavello. È un piacere, un piacere. Allora, franchise immobiliare. Sono due termini che non sono mai piaciuti molto agli agenti immobiliari, in generale, come, come percezione. Bene. Però con questa crescita costante che tu stai avendo con Remax, anche quest'anno si è cresciuto di quasi 12% in termini di punti vendita, possiamo dire che hai fatto in qualche modo amare il franchising anche agli agenti immobiliari. Qual è l'ingrediente segreto? Beh, allora, intanto per cominciare <coughs> vorrei correggere un attimo il tiro. Abbiamo forse fatto amare il franchise immobiliare alle associazioni di categoria che, eh, mi ricordo, eh, all'inizio non vedevano di buon occhio i franchising immobiliari. Gli agenti immobiliari, infatti, eh, memoria anche di quella che è stata la crescita di alcuni gruppi in Italia, eh, hanno apprezzato in parte il franchising immobiliare, però poi durante la crisi hanno capito le limitazioni di un certo modello di sì. franchising immobiliare che andava ovviamente a limitare le zone, doveva andare a bocciare completamente ogni tipo di collaborazione. Eh, il nostro franchising ha sicuramente dato qualcosa in più a questi agenti immobiliari, dato innanzitutto la libertà eh, di operatività e penso che questa sia fondamentale se vogliamo poi seguire i nostri clienti eh, per tutta la vita perché questo è un po' l'obiettivo. Eh, L'altra è quella, la possibilità di poter crescere veramente senza limiti, eh, nel nostro caso il nostro franchise come ben sai non ha limiti di zona e quindi permette al titolare dell'agenzia di aggregare quante persone vuole e quindi poter veramente crescere oltre i confini così <coughs> eh, limitanti di un franchising tradizionale, addirittura poter lavorare in tutto il mondo grazie a corrispondenti che abbiamo in 114 paesi nel mondo. Quindi un po' queste, queste caratteristiche primarie sono quelle che hanno portato molti agenti immobiliari a rivalutare il franchising immobiliare anche dopo essere magari stati scottati da alcune esperienze poco felici e, e devo dire che nel, a seguito della crisi molti eh, quando ci scoprono e capiscono come lavoriamo dicono eh, ah però questo è un franchising che mi può interessare ed ecco perché noi stiamo comunque in questo momento crescendo con certi numeri e devo dire numeri di crescita superiori a qualsiasi altro gruppo in franchising. Um, allora Dario Castiglia non, non è più soltanto Remax Italia, ma è sempre più Europe. Eh, al di là delle Alpi infatti piace il tuo uh, Italian style nel franchising, uno stile che funziona e che tutti vogliono. Eh, ci racconti cosa stai facendo fuori dall'Italia e con chi? Sì, diciamo che eh, ovviamente il mio focus è sempre stato l'Italia, eh, però abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti che non sono passati inosservati ai vertici di Remax Mondo, Remax Europe e quindi eh, siamo stati cercati dalla Remax Europe proprio per insieme ad altre, altre eccellenze diciamo, nel nostro gruppo. Ho un partner eh, portoghese, l'altro israeliano, che sono i miei colleghi, i miei emologhi nei rispettivi paesi. Eh, siamo stati scelti proprio per eh, dare una spinta ulteriore a quella che è l'espansione eh, in Germania. Eh, la Germania, ovviamente, è il paese locomotiva dell'Europa e lo è anche eh, per quanto riguarda il franchising immobiliare di Remax. Ci stiamo prendendo una piccola rivincita sulla Germania, come Ci Italia. Ci stiamo prendendo una, una piccola rivincita sulla, sulla Germania perché eh, insomma, eh, un italiano, un portoghese, un israeliano che, che, che, che vanno in Germania e, e risollevano diciamo, le sorti, le sorti. Di, Remax di Remax, o perlomeno, fanno crescere ancora più velocemente, Remax Germania, sì, potrebbe sembrare una banzaletta, ma così è la no Io penso che, ecco, se, se vai a vedere eh, Italia, Israele, Portogallo, stiamo parlando dei paesi mediterranei, eh, quindi latini, quindi un po' più, beh, a parte Israele, ma diciamo un po' più, ehm, come dire, creativi forse dei nostri amici tedeschi, che io ammiro per quello che loro hanno come disciplina, come rigorosità, come eh, precisione nel lavoro. E devo dire che abbiamo tanto da imparare da loro. Però diciamo che combinati alla nostra creatività e alla nostra, diciamo, uh, nostra think out of the ideologia. box eh, anche, sì. no? pensare fuori dagli pensare schemi, fuori e noi siamo bravi a pensare sì. fuori dagli schemi, noi italiani soprattutto, ecco, diciamo che questa diventa una combinazione vincente. Vero. Allora, occupazione e lavoro nell'immobiliare, no? Il settore ci ha regalato per decenni di fatto basse professionalità e alto turnover. Certo. Come si fa la differenza nel reclutamento, ma soprattutto poi nella fidelizzazione? Beh, allora, tanto per cominciare dobbiamo renderci conto che il nostro settore, il settore degli agenti immobiliari, eh, ha una soglia di entrata molto molto bassa, eh, non, non, viene, non vengono richiesti particolari requisiti, non devi studiare agente 5, agente agente 5 agente anni certo. per diventare un agente immobiliare. Puoi fare il corso abbastanza in maniera semplice, eh, con addirittura 200, uh, online, 200, online, 200 sì. ore online, ma in alcune regioni anche ma meno, anche meno. Eh, ha un costo anche visibile, eh, accessibile. Quindi diciamo che molti si cimentano in questo, in questo settore, in questa, in questa attività, perché comunque è un'attività che ha una, una offre la possibilità veramente di ricavi anche importanti, di soddisfazioni importanti a livello proprio di professione, di carriera. Eh, è vero anche che appunto grazie a questa soglia minima eh, entrano persone che magari non sono preparate e quindi è compito nostro, questo è un nostro eh, dovere come gruppo in franchising, quello di formare queste persone quindi la formazione sicuramente è fondamentale noi eh, ci rendiamo conto di questo e abbiamo costituito una university eh, che è il nostro fiore all'occhiello che prevede corsi che vanno dai basici eh, addirittura eh, siamo accreditati presso la Bocconi, la SDA Bocconi con dei corsi anche di, di, di altissimo livello. Benissimo, quindi diciamo che la formazione poi alla fine crea in qualche modo eh, più competenza e, e se vogliamo poi anche più aggregazione all'interno del gruppo. E, e fidelizza anche, fidelizza, certo, okay. fidelizza anche perché comunque ci si riconosce in un, in un gruppo che è formato, che, che, che dà comunque una certa possibilità di accesso anche a una formazione sicuramente elitaria. Bene. Allora ehm, andiamo un po' nel personale di, di Dario Castiglia, eh, oltre alla sacra mongolfiera Remax, sì, okay, sì. so che sei un appassionato velista, sì, con la tua sì. uh, Remax One sei abituato a competere no? e a confrontarti in contesti severi certo, come il mare. Certo, certo. Ecco. Eh, una delle campagne di Remax è proprio la strada del successo, sì. quindi cos'è il successo per Dario Castiglia? Il successo è un percorso di crescita, quindi non è un punto di arrivo, ma è proprio un viaggio, infatti noi la chiamiamo la strada del successo, ed è un percorso irto di ostacoli. Quindi per avere successo, quindi poter continuare ad andare verso quell'obiettivo, bisogna, bisogna avere tante, tante diciamo, componenti. Una è sicuramente il coraggio, il coraggio di osare, laddove altri forse non, non vogliono, non vanno. Eh, un minimo di incoscienza ci vuole, quello proprio di non... Di buttarsi anche se non si sa come sarà poi il divenire, perché spesso e volentieri non si sa. Io non sapevo cosa sarebbe successo quando sono partito con Remax 24 anni fa e, e quindi mi sono lanciato, quindi lanciarsi un pochino. Eh, capire anche che dicevo la strada di successo ehm, richiede anche resilienza quel, quella, quella forza diciamo di rialzarsi nel momento che si cade perché per la strada si incontrano diversi ostacoli e quindi bisogna avere la forza di comunque anche se si hanno qualche, qualche caduta rialzarsi e poter eh, continuare ecco per me eh, uno. Una persona di successo è qualcuno che sta percorrendo questo viaggio eh, e non ha paura di, di continuare a, a salire. Um, 2020. Um, intanto so che, restando in tema di vela, tu hai un progetto ambizioso che è quello della attraversata dell'Atlantico, dell giusto? Non so come ti sia giunta questa notizia però diciamo eh, che sì. Ma tuo staff eh, trappellano Il staff trappellano sì, troppe notizie. Sì, <ride> sì, diciamo che un mio sogno è sempre stato, io sono, sono un velista, sono, sono nato a Genova, lo sai, eh, ho il mare nel cuore, eh, ho fatto vela da quando ero ragazzino e ovviamente con barche e derive eh, piccole. Uh, e poi un paio di anni fa abbiamo preso questa barca, un, una barca un po' più importante, diciamo, uh, che è il Remas One, e um, è una barca che, che potrebbe cimentarsi. Ci stiamo lavorando su quella che è la traversata atlantica. L'ARC è proprio questa regata, regata, perché non è una crociera, è proprio una regata, regata che noi faremo attraversando l'Atlantico, ed è una bella sfida. Eh, una bella sfida che, insomma, me la devo, me la devo togliere questa, questo, sfizio. questo sfizio. Ma farà sì, bene sì. al brand anche. Assolutamente, eh, assolutamente. Ci lavoreremo sopra. Io dico sempre anche la nostra barca è ovviamente logata con vela con la mongolfiera e quindi eh, io mi auguro che tutti ci seguiranno in, quel, in quei 15-20 giorni che affronteremo i mari dell'Atlantico. Questo è sicuro. Invece parliamo di rete, REMAX 2020. Allora, uh, convention ci sarà a fine aprile, se non sbaglio? Es, eh, sì, sì. Eh, sarà a fine aprile, sì, fine esatto. Aprile. Ma eh, c'è qualcosa, eh, un progetto, un'iniziativa, un qualcosa che accompagnerà REMAX nel corso del 2020? Beh, diciamo che ci sono tante iniziative che accompagneranno REMAX nel corso del 2020, però il nostro focus ultimamente è stato proprio quello di concentrarci su quella che è la customer experience quindi oh. e, e, e farci aiutare da che cosa? Dalla, dalla tecnologia, okay? quindi digitalizzare in qualche modo i processi dei nostri agenti immobiliari proprio per eh, elevare gli standard e mantenere eh, un'omogeneità di servizio a, a favore dei nostri acquirenti e venditori. Insomma andare a migliorare quella che è l'esperienza di compravendita. Assolutamente, io ritengo che questa sia la grande sfida dei prossimi anni, eh, poter regalare ai nostri consumatori finali un'esperienza eh, diversa da chiunque altro, quindi un'esperienza veramente felice nell'acquisto o la vendita della propria casa, qualcosa che purtroppo nel passato non è mai stato così eh, e quindi noi grazie anche alla tecnologia, facendoci aiutare dalla tecnologia, vogliamo creare questa esperienza io dico sempre un po stile amazon ok eh beh, molto ambizioso sì. allora intanto dico grazie per il tuo tempo ci mancherebbe e assolutamente dovrei tornare qui sullo sgabello a gennaio per darci qualche nuova uh, novità volentieri. Volentieri. volentieri grazie mille prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto un prodotto un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello